A qualche settimana di distanza torniamo sul luogo del delitto, vediamo insieme ancora Honor 9. vedete le mie mani, è, secondo me è uno dei prodotti più interessanti del momento, si chiama Honor 9, arriva dalla sussidiaria di Huawei eh, che presenta prodotti che una volta erano semplicemente low cost e magari non bellissimi da vedere, adesso ha fatto un salto secondo me in avanti anche rispetto al eh, design, vediamo un attimo da vicino eh, questo eh, Honor 9 che ho usato nelle ultime settimane eh, approfondendone un po' la eh, conoscenza, inevitabile richiamare le forme eh, di Huawei eh, P10 però attenzione perché per alcuni aspetti secondo me questo è forse quasi eh, un prodotto più accattivante allora la parte posteriore eh, richiama un po' forse Xiaomi eh, Mi6 eh, o Mi6 eh, richiama un po' se volete anche le forme del Galaxy S7 di un anno fa no? con eh, questa parte molto eh, arrotondata, molto eh, gradevole da eh, vedere un lato pulitissimo con eh, solo il cassettino per eh, due schede nano sim oppure per una nano sim con eh, una micro sd eh, questo lato con il pulsante di accensione e con il eh, volume rocker la parte superiore con il sensore infrarossi io ringrazio sempre i produttori quando mettono questo dettaglio perché mi diverto un sacco a spegnere le televisioni nei eh, luoghi pubblici soprattutto quando magari eh, durante il derby Roma-Lazio qualcuno sta eh, tirando un eh, calcio di rigore poi c'è il eh, bilanciamento del eh, rumore, nella parte inferiore l'attacco USB Type-C è rimasta anche è rimasto l'attacco per le cuffie e c'è anche l'altoparlante nella parte inferiore in questo punto è stato spostato il sensore delle impronte digitali che fino ad un anno fa era nella parte posteriore anzi a proposito di un anno fa, diamo un occhio anche a che cosa cambia esattamente nel design di questi due telefoni perché essenzialmente vedete questo è Honor 8, questo è Honor 9, vedete, non c'è più il marchio Honor nella parte frontale eh, viene riproposto invece il marchio nella parte posteriore essenzialmente rimane identica eh, la configurazione con la doppia fotocamera senza alcun tipo di eh, sporgenza che secondo me è una soluzione molto molto bella anche dal punto di vista eh, estetico eh, diciamo che queste forme erano molto più vicine a quelle di iPhone eh, un, eh, un anno fa eh, cambia invece la soluzione del coating quindi la, diciamo la finitura eh, e ci si avvicina di più come ho detto a Xiaomi e anche eh, al eh, mondo forse di Galaxy eh, S7 display eh, sempre con un'ottima visibilità un'ottima leggibilità e eh, secondo me tra l'altro anche guardate se vediamo un angolo tutto sommato di lettura adesso non vorrei farvi impazzire con eh, la visione con la messa a fuoco però essenzialmente un angolo di lettura eh, sempre, eh, comunque, molto esteso. Eh... Honor 9 si caratterizza per il processore il Kirin 960 eh, prodotto da Huawei, adottato anche da Huawei P10 eh, il che vuol dire eh, un telefono velocissimo dal punto di vista della eh, reattività eh, completo, è una sorta di Fiat Uno dei telefonini cioè non, eh, non vi darà mai alcun tipo di eh, incertezza la batteria è da 3.000 200 mA e tutto sommato si comporta bene, vedete anche la velocità del telefono in tutte le condizioni secondo me è sempre ottima, adesso non state a vedere quanto ci impiega a darvi la risoluzione della pagina essenzialmente perché sono collegato ad una rete wifi che va abbastanza a vapore però insomma per il resto una volta che la pagina eh, caricata correttamente, attendiamo insomma, che finisca questo, il eh, download della pagina, eh, Veramente eh, il telefono si eh, comporta sempre nel eh, migliore dei modi, no? veloce, reattivo, piacevole da eh, utilizzare. Anche la fotocamera eh, che è diventata, uh, che spavento, scusatemi, ho visto una cosa brutta nella fotocamera, eh, anche la fotocamera che mh, è diventata eh, da 12 eh, megapixel per quanto riguarda il sensore a colori da 20 megapixel per il sensore bianco e nero riprende qualche cosa eh, delle, soluzioni, delle soluzioni di Huawei P10 pur non avendo il marchio laica. No? ad esempio eh, questa è la modalità portrait che potete attivare e disattivare all'occorrenza eh, che in realtà viene chiamata modalità Leica sul P10 poi avete la possibilità anche di eh, modificare eh, proprio la larghezza della ripresa in questo modo vedete con l'apertura delle immagini che viene modificata e poi come sul modello P10 avete la possibilità di scegliere molte modalità di ripresa con uno swipe invece dalla parte opposta invece avete i veri e propri, diciamo, le vere e proprie voci per la gestione del vostro telefono ecco un dettaglio importante no? avete visto che io ho usato eh, essenzialmente i tasti a schermo, cioè non ci sono, scusate, i tasti eh, fisici sul telefono, volendo questi stessi comandi li potete utilizzare semplicemente sul sensore delle impronte digitali. È una delle tantissime soluzioni che eh, avete in quella che viene detta la cosiddetta eh, assistenza intelligente del eh, telefono. Mm, questa è una delle. Eh, tante modalità, ad esempio il controllo del movimento potete, non so, portando eh, all'orecchio il telefono rispondere ad una chiamata o chiamare eh, un numero visualizzato eh, su un messaggio sms, potete alzare il telefono per togliere la suoneria, insomma eh, tante soluzioni che abbiamo già visti anche in un altro telefono. Anche eh, in questo c'è il famoso pulsante flottante eh, che potete utilizzare in qualunque momento per richiamare eh, i tasti funzione, io devo dire che non ne ho mai capito eh, l'utilità, però insomma eh, lo ripropone eh, spesso e volentieri. Avete anche la possibilità di scegliere il tipo di schermata home con il eh, tasto, eh, con il cassettino delle applicazioni eh, oppure eh, con tutte le applicazioni su un solo livello come per l'iPhone. No? Quindi potete mettere questo tasto oppure toglierlo. Mm, questo fa sembrare il telefono un po' vecchiotto perché ormai tutti i telefoni con Android 7 hanno invece uno swipe eh, dal basso eh, verso l'alto. Però guardate che eh, nel complesso eh, questo telefono si comporta eh, molto bene. Vorrei farvi sentire anche eh, l'audio del telefono, in realtà potevo cercare un'applicazione anche in un modo diverso perché dalla schermata base con un swipe verso il basso si attiva il sistema di ricerca volendo, quindi potete cercare anche in quel modo dentro il telefono, io vi mostro Radio Number One come al solito la casa di Mr. Gadget per sentire l'audio con cui viene riprodotta la musica. Adesso qualche secondo, come al solito, per l'apertura a vapore, forse. Sentite che l'emissione del suono è tutta sulla parte inferiore. C'è una ottima pressione del volume e tra l'altro c'è da dire che Huawei eh, Honor ha spinto molto proprio sull'aspetto eh, della qualità del suono, eh, così come viene riprodotto, e anche sulla capacità di eh, cogliere immagini quando eh, c'è molto buio. Eh, ci sono due versioni di questo telefono con 4 o con 6 giga eh, di ram dipende dalla eh, quantità di memoria che contiene eh, il telefono abbiamo visto quindi eh, 12 e 20 megapixel per la fotocamera posteriore a seconda del sensore in bianco e nero a colori eh, 8 megapixel per la eh, fotocamera frontale vi ho già detto 3200 mAh eh, di batteria è un telefono veramente veramente solido forse un po incline alle eh, righe, ma attenzione state lì perché io vado da questa parte e vi mostro quella che è la soluzione che trovate già nella confezione di eh, Honor 9 cioè una eh, cover completamente trasparente che vi dà la possibilità di proteggere il telefono tutto sommato senza perdere la bellezza dello stesso che sta in questi riflessi eh, molto molto gradevoli da vedere però guardate cosa è successo sotto eh, forse non le vedete dalla fotocamera ma insomma le ditate no? che altrimenti si imprimono sulla eh, superficie del telefono ci sono molte promozioni per cui avere questo telefono con un prezzo speciale in Italia viene distribuito anche nei negozi grazie a Wind e A3 quindi non più solo online devo dire che a me piace molto tra i telefoni veramente belli di quest'anno c'è senza dubbio anche Honor 9